Ciao cari amiche e cari amici, speriamo che tutto vada di bene, vediamo un po' come funziona qua l'audio, senza troppe pretese non mi arriva l'audio, eppure non è disattivato, beh, spero che si senta. Sì, dovrei, dovrei dovrei ascoltare la mia voce, ma no, non la sento. Vediamo un po. Qua metto in community il video, metto in community il video. E si blocca alla. Ah, si sì, si sente sento l'eco poi deciderò di come titolare questo questo video comunque ecco È abbastanza presto per fare una live. Lo so, ma è così. Speriamo di poterla fare. Hello there, este friend. I'm speaking Italian. I'm here in Italy and language. so I will translate this, uh, I will translate this uh, uh, streaming when I will do it. I'm very happy because all of you are. Uh, are following me. Please invite uh, invite uh, other friends to this uh, live. I don't know your language bro. Uh, I'm speaking I was speaking on Italian. And uh, if you want to be part of this uh, live, please I'm uh, so also happy to see you la li your live. Thank you very much, uh, Sri Shan. And, uh, bene allora io l'altra volta ho improvvisato una una live e ho, ho finito per parlare di, di vari contenuti e, e non era previsto che uscisse che uscisse qua eh, su youtube di nuovo nomino la rete sociale vabbè ma che ci posso fare io so so così so di coccio era per un'altra piattaforma però eh, siccome utilizzando e questo lo posso dire Restream si ti puoi connettere a eh, almeno adesso mi possono chattare da almeno eh, Quattro piattaforme ma sono connesso a sette, e quindi, come dire, quindi. È, è bello perché, è bello perché voglio dire. puoi fare con una botta sola puoi stare in, in un mucchio in un mucchio di posti senza senza dover spendere molto tempo perché eh, se tu stai in eh, molte reti sociali e poi ti costa tempo stare di qua stare di là fare una live qua fare una live là e poi ho visto che non funziona non funziona mettere il link dei propri video di qua e di là la gente non no, non va a guardare i, i propri i propri video quando li metti dappertutto eh, il link invece se fai degli streaming nelle varie piattaforme la gente adesso sta sto finendo di fare le, le impozioni data di registrazione località Roma! Intrattenimento no, eh, io faccio persone e blog. Ho cambiato un po i metadata di, di YouTube perché poi c'ho dei problemi a uh, dei problemi a, a gestire a gestire l'idioma se se mi mette un altro idioma poi c'è c'è un problema no ecco qua ecco qua che adesso ciò due spettatori sono contento vediamo se qualcuno è intervenuto prego di, di propormi dei temi se voi avete dei temi da propormi io sarò molto contento eh, naturalmente adesso cercherò di iniziare a parlare di qualcosa perché a volte io ho il tempo di fare una live però no, non so di, di che cosa di che cosa poter parlare eh, Vabbè, non capita, non mi capita spesso. Io vedo che, che sto in live anche in Twitter, ecco, ho dato il nome di un'altra rete sociale. Twitter, ho zero spettatori. Così tanto per dire. Peccato che non si connette anche a Instagram e a TikTok e a Tumblr, altrimenti sarebbe completo. Ma addirittura LinkedIn mi sembra che, che sono connesso. Ecco, uh, a dei miei amici eh, che fanno investigazioni sul paranormale. Interessato molto ah buonasera, Giorgio Scano. Devo salutarti, ecco qua. Buonasera, grazie. Allora Thank you very much. Siri shaha I don't know what you are saying, but I'm with you. Thank you very much. Ehm um, Buonasera Giorgio Scano. Grazie, che mi dici che sono elegante? Grazie mille Giorgio Scano per condividere la live. Grazie, grazie tante. Allora dicevo, in questi giorni avevo fatto una live, non so quanto tempo fa. Dei miei amici si interessano del paranormale, fanno dei video sul paranormale, ricerche paranormali. E, e vabbè, io sono un po' scetico eh, per quanto riguarda il paranormale, eh, insomma, sono abbastanza scetico però eh, i video li fanno bene, bisogna, bisogna dirlo, bisogna riconoscerlo, soprattutto perché girano per i vari luoghi, le varie ambientazioni d'Italia e sono delle ambientazioni belle. Sant'En pensavo che fossi famoso solo su TikTok e invece... Non riesco a capire, di ma no, ti voglio bene, beh, grazie per volermi bene, prego, bene, in effetti, da quando ho scoperto questo restream, eh, posso fare delle live almeno su sette o nove. E reti sociali contemporaneamente senza dover pagare nessuna iscrizione mentre invece altri altre piattaforme che non faccio il nome ti chiedono eh, ti chiedono un abbonamento perché se no puoi fare solo in una piattaforma alla volta allora è logico on Ziri Shan, thank you logico che adesso c'è la bellezza di di se persone che mi seguono se persone che mi seguono capito e io non so se sono tutti da da una piattaforma oppure no vediamo un po di accendere il cellulare che grazie alla piattaforma dall'icono rosso sono riuscito a comprarmi quest'anno nel 2021 perché già dal 2000 fine 2015 c'avevo avevo questo che sempre della stessa marca allora un po come sta la situazione il mio canale c'è uno spettatore e Mi segue, capito? E si vede di dove. si sì, ci sono molte cose in cui sul, sul paranormale, tutto molto, però continuo. Continua a essere un po' scettico. Diciamo, continua a essere scettico. A me interessa il paranormale. guardate il mio girafino dietro guardate che bello che è, guardate poi ho capito perché eh, se io filmo eh, direttamente eh, su una rete sociale con la webcamera mi viene quadrato eh, in 4 a 3 il video invece con restreme mi viene eh, 16 a 9 o 19 a 9 per il semplice fatto che ci mette dei bordi come potete vedere o per la chat o come sfondo allora vediamo un po invece no pure qui a ah, che cosa pure qui san scherzo in effetti in altre piattaforme si paga Sì, cioè anche se anche in questa c'è il piano pro che di sicuro funzionerà meglio ci avrà molte più opzioni. ma già ritrasmettere in 7 o 9 invece che 30 poi io non ho 30 account. addirittura trasmetto in linkedin che ciò che per trovare lavoro io non so con i miei video come appaio e tutto quello che dico chi è che mi che mi dà lavoro e dubito dubito fortemente sempre che si possa dubitare con forza e... dubito con forza che in linkedin qualcuno si contatti con me sono anni che non entro e adesso invece eh... ok Bro, I'm going nice to meet you, Shan. Thank you very much for having following me. I'm uh, glad to know you uh, to be your friend. Thank you for all for supporting me. Thank you very much. Allora, dicevo. Eh... non so se lasciare la la chat di costato oppure no sembra carina soltanto che nei dispositivi mobili dopo si vede più più piccolo il video ma mi sembra che così c'è più qualità tanto il girafino si vede lo stesso dietro di me allora mannaggia san le live di flaco no, ancora non ci sono no erano belle comunque io mi ricordo eh, che io partecipavo sempre nelle live di flaco e anche di costantino e quello che succedeva quello che succedeva era che io durante tutto il 2020 fine 2019 inizio 2020 il 2020 fino a inizio 2021 io partecipavo ma nessuno veniva a guardare i miei video e poi io stavo a volte ore e ore e ore durante tutto il 2020 avrò scassato la batteria di questo cellulare me ne pento e guardando le live dal letto la mattina la notte di tutti quanti e tu credi che se io guardavo 100 video loro in cento persone ricambiavano a volte c'era qualcuno che faceva 4 5 video a settimana e io li guardavo tutti li commentavo stavo più di due minuti e, e, e loro mi dicevano il tuo messaggio va in spam io cercavo di scrivere messaggi ogni volta differenti e no e no e, e no bello no, non funziona così sì si vede bene Ovviamente non farò il nome. Di chi non farà il nome? C'era qualcuno che anche a te ti diceva eh, mandami la foto, lo screenshot, perché non so se tu hai tolto, se è stato tu a togliere il like. a ah, ok, non condividono, san. E eh no. E poi succede che... Che dicono che youtube li castiga perché eh, gli tolgono i commenti gli tolgono i like gli tolgono le visualizzazioni e ti credo ripetono sempre la stessa cosa una ha detto che scriveva sempre like sempre like ah già un canale che seguo che parla di paranormale beh adesso vi devo lasciare ciao è stato un piacere purtroppo la live la devo fare corta